E buongiorno mondo, ore 7 siamo già operativi, Più operativi ma non tanto svegli, ciao, ciao. <ride> ciao a tutti, ciao, va bene, stiamo già smontando le tende e con calma poi ci riprendiamo e partiamo, buona giornata ragazzi. 7:54 Ferruccio è alla reception a rendere il braccialetto per entrare al campeggio e siamo pronti a partire. Ad Economia. Ragazzi, si comincia a salire. Dovrebbe essere poca roba giusto per scaldare le gambe la mattina. Poi Pomeriggio tutto piatto. Tranquillo Perruccio, dopo la curva spiana! Benissimo! Ebbene, sì, ci siamo già fermati alla prima sosta colazione! Io ho solo un succo di frutta. Sì, sì, solo un succo di frutta perché deve ancora arrivargli il toast. Io il panino col prosciutto. Un bel cappuccino e via che si riparte di slancio. Da ora non ho più paura di nessuno e dopo una sana colazione siamo in pompa in mezzo alle vigne e non ci ferma più nessuno oggi non ci ferma più nessuno proviamo no, no, no, no, no, no, dai Vi devo spiegare perché sotto questo video troverete un sacco di commenti di odio da parte della Simo Ma è presto detto perché lei da quando ci frequentiamo Continua a rompere le scatole porta a Verona, portami a Verona E con lei non ci sono mai venuto Però ci sono venuto già due volte in bici, una volta da sola e una volta addirittura con, con me cioè con, con un Ferruccio uomo cioè. <ride> Un uomo disperato Un uomo disperato e la Simo mi prenderà Sberle appena ritorno a casa quindi non so neanche se riuscirò mai a pubblicarlo questo video buona giornata a tutti tranne che a me ore 12.38, non so in che paese ci siamo fermati, ma siamo andati al Penny a prendere un sandwich, un tramezzino, un po' di pesche, un po' di frutta, il Ferruccio è già lì che mangia perché non tiene più Zebio, zebio come da scontrino, come da scontrino, dice che siamo a Sebio. Zebio, con la zebio, Zebio con la Z come Zebio e quindi niente, stiamo già straparlando, è meglio mangiare e poi ripartire, ah dopo, aspetta che il tonno... No. Mangiare abbiamo mangiato, si è ripartiti, appesantiti per far la rima e sorpresa delle sorprese, guardate dietro che bel clima che c'è ma guardate davanti stiamo andando incontro al temporale visto che fa caldo vogliamo rinfrescarci, quindi ce la stiamo proprio andando a cercare, vero Ferruccio? Certamente, però anche una danza della pioggia profizzatoria se fosse necessario eh. Senza un giusto lavetto della pioggia non è un'uscita in bici Vi <ride> faremo sapere se saremo bagnati come pulcini oppure no A dopo Vado e t'ho portato dicevano in uscita Dopo la pausa pranzo ovviamente ci sta una pausa Caffè un tazzurilla caffè? Un caffè. Questa è una vera tazza di caffè bevuta in Veneto fatta da un barista cinese. Adesso vi di dico anche come. Gio' bravo! Sì. Il maestro a scuola diceva Arcole, la prima battaglia Napoleonica mm. che ha sconfitto gli autrici, vero? Certo. E sotto l'Arco del Trionfo c'è scritto Acule per il fiore stampato Lucio, dicono che io mi lamento sempre del vento e che non è tutta è finta... è assolutamente falso! Io posso testimoniare che nonostante ci sia un vento contrario decisamente fastidioso e un po' invadente, il Giapp ha detto questa brezza fa solo piacere! <ride> Parola di John Scout. Eh già, il vento contro è un piacere per tutti i ciclisti e anche oggi è così. Vento contro. Se non avessimo ci sarebbe voluto il L'abbiamo chiesto noi, anzi vi faccio vedere che c'è veramente metà qui. Eh pedala Giappino! pedala Ferruccio! Ve la il vento che abbiamo patito gli ultimi 20 km prima di arrivare a montagnana eh, 4 km che sta anche piovviginando non forte ma comunque piove ad ogni modo ci mancano 3 km siamo arrivati e stanotte torniamo all'ostello a dopo ragazzi vado che sono ferruccio mi lascia indietro 16 e 24 circa abbiamo già fatto il check in all'ostello delle città murate super carino, eh Ferruccio com'è questo sì, ostello? Sì. molto bello, simpatica eh, la signora della reception molto simpatica anche molto carina <ride> <ride> e no, mm, bel posto e sembra super organizzato ci ha fatto vedere già la cucina dove dopo ci faremo una bella cenetta con un piatto di pasta asciutta documenteremo tutto tutto. ma adesso ci facciamo una bella doccia perché ce la meritiamo andiamo a fare un giro per il paese Compra e andiamo a comprare la birra fondamentale per reidratare e per reintegrare un po' di sali ma come vedete abbiamo fatto già disastro nella stanza perciò è meglio che ci spicciamo poche parole, addio, a dopo, ciao ragazzi come vi abbiamo detto ci meritiamo uno spritz di quelli galattici e ci hanno talmente decantato questa osteria dei due draghi che siamo arrivati addirittura prima dell'apertura siamo qua e faremo noi l'apertura del locale sì, anche la chiusura se fosse necessario <ride> vediamo se ci trattano bene abbiamo visto che c'è un elenco di cocktail super alcolici e cose ma anche già solo quelle degli spritz hanno lo spritz classico e un sacco di varianti quindi o le proviamo tutte e non ne veniamo fuori no ferruccio dice che forse non è il caso di provarle tutte quindi vediamo vediamo, vediamo. perché domani dobbiamo fare bam domani dobbiamo fare bam e non possiamo arrivare in ritardo ci aspetta eh, se, se le beviamo tutti al posto di fare il bam mi sa che facciamo il boom <ride> E dopo sta che gata che non abbiamo ancora bevuto, meglio spegnere Aspettate le cande. di peggio, di peggio. <ride> A ah, dopo. Allora ragazzi belli, abbiamo fatto uh. l'aperitivo con lo spritz come avete visto, siamo venuti alla Lidl che è lì dietro per prendere due cose per la cena da farci adesso che torniamo in ostello, ma per tornare in ostello che è quello lì dietro di me faremo un giro largo perché da no no adesso lo devo dire adesso lo devo dire ferruccio dice di non dirlo ma ve lo dirò ve lo dirò perché facciamo il giro largo per tornare in ostello perché praticamente siamo quota 94,2 km pedalati oggi e visto che strava ti dà il gagliardetto per i 100 km e eh, giugno ancora non l'abbiamo fatti eh, ci tocca fare questi 6 km a girare in giro così, senza, dire, meta, senza meta. Senza meta, a girare in giro. Quindi vi facciamo sapere com'è andata. E poi andiamo a cucinare. Promesso? A dopo. Ma è tutta colpa sua, eh? Sì, no, la ammetto, è colpa per il ho anche attaccato strava dopo, quindi sono indietro di 2 km. Quindi io quando arrivo ai miei 100 mi fermo e lo aspetto alla panchina. il fresco. <ride> Molto gentile, grazie bastione. mille alla fine. I chilometri li abbiamo fatti, il 100 li abbiamo superati sia io che Ferruccio. Ora siamo qui. Festiare. Ringrazio, Ringrazio Gioppino perché mi è venuto dietro. Lui ha superato prima di me i 100 e lui li attacca subito mm. e io no e abbiamo fatto un bel giro forse il quarto delle, delle mura di Montagnana merita però l'abbiamo fatto in un altro senso in un'altra ora e qui abbiamo le spezie le spezie dell'ostello là ci stiamo preparando un ragù di quelli pronti sì. l'acqua che sta per bollire speriamo la pasta abbiamo già le per la colazione abbiamo messo già lì da parte e qui Ferruccio si fa una bella insalata perché vuole tenersi leggero però abbiamo Birretta, birretta, schifezze. Marruzzo della dell'Alaska è impannato. È arrivato a nuoto fino a Montagnano. Sì, e si è impannato da solo. <ride> Va bene. Gli diamo forse la buonanotte dopo. Bisogna vedere se siamo troppo stanchi, altrimenti a domani. Ciao, ciao.